La politica porta a porta come piace a noi, come la intendiamo noi. Buonasera, io sono qui in realtà immeritoriamente perché ci sono tante persone prima e dopo di me che hanno fatto grandi interventi. Io sono qua soprattutto per parlare di quello che ha portato questa campagna elettorale per molti di noi che abbiamo cominciato a seguire Pippo da parecchio tempo. Quindi io sono qui io però ci sono tantissime persone in sala che dovrebbero essere qui sul palco con me in questo momento. Io provengo dalle Marche. Le Marche sono una regione particolare perché, bellissima regione, ma è quelle Marche che hanno prodotto il modello Marche, che forse molti ricorderanno, e di conseguenza il modello Macerata. Cioè, mentre tutta Italia festeggiava le rivoluzioni arancioni, Milano, Cagliari, Napoli, noi eravamo tristi, eravamo tristi perché noi avevamo fatto quell'alleanza col terzo polo, con l'UDC che sembrava il futuro, quando poi era soltanto uh, l'arroganza della classe politica che voleva autoconservarsi un'ultima volta e quindi facendo i conti con il pallottoliere cercava di mettere insieme pezzi di persone che nulla avevano a che fare per continuare a fare un altro giro e in quei giorni Ilda Curti, che è stata magistrale qui ma è sempre magistrale anche quando scrive sul suo blog, scrisse un, um, un bellissimo post chiamandolo il paradosso del calabrone e, e parlava proprio della biologia dei corpi elettorali, cioè della militanza, della forza della passione della partecipazione che poteva tirare fuori risultati insperati, che non rientravano nei calcoli, non rientravano in nessuna strategia. E poi c'era la chimica delle alleanze che era quella che avevamo fatto noi, mettendo insieme pezzetti di elettorati tanto diversi tra di loro. Ecco, noi quella chimica delle alleanze l'abbiamo pagata cara, l'abbiamo pagata cara perché la Regione Marca è stata quella che ha avuto la sberla più grossa nelle ultime elezioni del Movimento 5 Stelle, tanto che l'apertura di tutti i giornali parlava di noi lo scorso aprile perché Regione Rossa, come erano le Marche, era diventata Regione 5 Stelle. Quindi quando abbiamo cominciato la, questo percorso insieme a Pippo, io mi trovavo in questa situazione. Um, mi ricordo Samuel Agostini che mi disse dobbiamo fare una mappatura di chi, la, di chi sono le persone intorno a Pippo in tutte le regioni. Delle Marche ci sei solo tu, chi altro c'è? È solo io, cioè non riuscivo proprio, non, non vedevo nessun altro che seguiva Pippo, veniva in tutti i posti bellissimi, ma sempre in posti assurdi, abbiamo visto posti bellissimi, ma che arrivarci ogni volta era un colpo, e, ed ero solo io. E dall'altra parte c'era un una, apparato soffocante e sclerotizzato e un... Um, tutto un corpo elettorale, ma anche di militanti, di scritti, veramente incazzati, scoglionati, si diceva dalla parte nostra, di persone che non ne volevano più sapere del Partito Democratico, né per votarlo, ma neanche per militarci all'interno. Quindi, e ricordo, in un momento di stallo, eravamo un po' tutti in un momento di stallo, non soltanto noi, cioè non soltanto io, perché non sapevamo bene come muoverci, perché ancora era lontano il arrivare alle elezioni. E mi ricordo che Pippo scrivesse un... cioè al congresso, era, era lontano il congresso, e non sapevamo bene come muoverci quei pochi mezzi che avevamo, e Pippo scrisse un blog parlando di un modello Adamsberg, cioè di un personaggio di un libro di Fred Varga, un commissario un po' bizzarro, che non, sa, non si sa mai che percorsi segue, però alla fine arriva al risultato, e che diceva comunque a un certo punto Adamsberg guarda l'acqua, convinto che prima o poi verrà fuori un pesce, così come noi saremo, siamo convinti che prima o poi ci verrà fuori un'idea. Ecco, a quel punto io decisi che tra il modello Macerata e il modello Milano di scegliere il modello Civati cioè prendere i piedi lo zano e andare in giro allora presi um tutti i contatti che potevo avere su Facebook, ho invaso le bacheche dei miei amici con i post di Civati, eh, mi sono presa gli insulti di, di ogni genere perché ero monotematica, ma ogni contatto, ogni mi piace era un potenziale alleato in questa corsa che stavamo facendo. E ho cominciato a girare, all'epoca c'avevo un pancione di 6-7 mesi, poi avevo il marsupio, poi adesso i bambini stanno a casa con mio marito che approfitto qui per ringraziare perché ha avuto una pazienza infinita. E sono andata a parlare con le persone di persona personalmente, come dice Pippo. La prima che ho trovato sul percorso è stata Miriam, all'epoca sconosciuta, oggi una delle mie migliori amiche, senza le quali non avrei fatto niente probabilmente. Ma piano piano si è srotolata, tutta viaggio dopo viaggio, chiacchierata, caffè dopo caffè, tutta una rete di persone, tante delle quali oggi sono qui, non le nomino perché me ne dimenticherei qualcuno e sono veramente tantissime. E poi dopo un'altra cosa, diciamo un anno fa l'8 di dicembre, anche quella volta, con un tempo mostruoso, pieno di neve, finisco, che dice mo, candidiamoci tutti, candidiamoci ovunque. Io feci la stessa cosa per le, le primarie dei parlamentari, per una manciata di voti, 16 voti in tutto, sono la prima dei non eletti, non sono arrivata, nonostante una concorrenza spietata che ho avuto. Questo mi ha permesso di avere poi però una rete di persone tale che hanno continuato a crescere intorno a me, da, mi ero avuto visibilità, eccetera, e oggi tutti. Insieme stiamo lavorando benissimo. E io l'ultima cosa poi concludo, volevo dire il uh, grande orgoglio di vedere Pippo in prima fila all'assemblea nazionale l'altro giorno e quell'espoir meraviglioso che ha fatto al porta a porta. E, e vorrei dire che tanti si sono stupiti perché hanno visto Pippo una persona che non conoscevano la stoffa che ha e non lo sapevamo. Però, quello che ancora non conoscono veramente è la squadra delle persone che Pippo ha intorno a sé, perché sono queste che faranno la differenza quando Pippo diventerà segretario. Grazie.